Scusate la luce, il bigiume, ma diluvia, cioè il diluvio universale, quindi questa è tutta la luce che riesco ad ottenere. Allora, oggi parliamo di serie tv Netflix. Ho pensato di eh, concentrarmi su una piattaforma così da non creare caos, perché molto spesso dicevo c'è cioè, questa di qui, ah, questa di là e eh, alla fine si capiva niente. Allora, io vi parlerò delle serie tv che mi hanno più colpito, ne ho viste altre, ma secondo me... Non, non meritano o meglio non sono poi così rilevanti quindi iniziamo con le must watch cioè quelle che veramente bisogna avere in repertorio e dire sì l'ho vista a mio parere partiamo dalla mia preferita che è how to get away with murder quindi le regole del delitto perfetto sono uscite tutte le stagioni quindi potete veramente guardarla dall'inizio alla fine e a me è piaciuta tantissimo, riguarda il mondo degli avvocati, della legge in America eccetera ed è molto interessante e molto molto valida e allo stesso tempo simile ma non troppo perché vabbè concentrata su tutto un altro mondo molto più imprenditoriale, economico e business è Suits. Ammetto che nelle ultime stagioni mi sono un po' persa e era diventato un po' ridondante però... È super super valida un'altra super bella è Lucifer è divertente, fa ridere diversa, tende al fantasy in quanto ovviamente si parla di Lucifero appunto quindi è venuto nel mondo degli inferi arriva Dio, cioè, ci sono luci cose, lui immortale su certi punti di vista insomma se vi piace il genere ma se vi piace ridere ve la consiglio e se vi piace ridere vi consiglio anche How I Met Your Mother lunghissima, infinita l'abbiamo iniziata a ottobre io e Jimmy e eh, ci siamo dovuti fermare perché noi la guardavamo in televisione eh, nella smart tv mentre quando poi siamo andati a Padova non ce l'avevamo e c'era mia mamma e quindi insomma ci siamo fermati e, però probabilmente ricominceremo quando torneremo a Milano vabbè sicuramente l'avrete vista in televisione perché l'hanno mandata su mediaset eccetera solo che veramente vi consiglio di guardarla Uh, su Netflix dall'inizio alla fine perché la trama è molto intricata e molto interessante ma soprattutto la sceneggiatura è molto particolare ci sono dei riferimenti avanti e indietro ci sono delle, delle tecniche di um, narrazione che sono veramente geniali cioè ogni tanto arrivi alla fine e dici no vabbè ah, super intelligente perché ti Cambia totalmente quello che avevi visto prima, difficile da spiegare così senza spoilerare eh, nulla o senza dire nulla, io e Jimmy non l'abbiamo ancora scoperto, chi si sposa a te dalla fine non lo scrivete qua nei commenti mi raccomando, no spoiler nei commenti, se no vi vanno, non lo faccio però non lo fate vi prego. Altre tre serie tv che straconsiglio, veloci, rapide, e indolori, che hanno spopolato sono... La Casa di Papel, Elite, che sono due spagnole, e You, americana. Queste tre veramente dovete averle in saccoccia. E poi un'altra che a me ha fatto impazzire è Le Ragazze del Centralino, sempre spagnola. Disponibile adesso tutta la stagione, dall'inizio alla fine. A me è piaciuta tantissimo, sin dall'inizio, e poi soprattutto a me è piaciuta l'ultima stagione perché realizzi ciò che veramente significa questa serie tv cioè che è una storia vera cioè che sono fatti realmente accaduti un po' romanzati indubbiamente però tutto è vero tutto quello che hanno dovuto fare queste donne è vero ed è davvero molto interessante adesso passiamo a delle serie tv che ho guardato ma che secondo me poi nel tempo si sono un pochino perse andando avanti con le stagioni la prima, mi dispiace dirlo è Vis a Vis che è sempre una serie tv spagnola, io amo le serie tv spagnole, e ha iniziato benissimo, l'ho amata sin dall'inizio, le prime due, due stagioni, tre stagioni, stupende, eh, l'ultima stagione ragazzi l'ho iniziata, ma mi sono dovuta fermare, cioè non l'ho continuata perché io poi sono così, se non mi prende non continuo perché proprio non, non mi appassiona e niente, mi sono dovuta fermare, secondo me quando incominciano a tirare troppo a lungo e non hanno pensato prima a una vera trama non, non dovrebbero, cioè dovrebbero fermarsi e dire bene abbiamo guadagnato su queste, bene cambiamo e purtroppo nell'ultima stagione a me personalmente non è piaciuta, poi magari ci riproverò, la riguarderò e cambierò idea, però per il momento è lì, ferma, all'episodio 2 dove ci ho messo un crocione sopra. Un'altra che è iniziata bene ma è, continu è continuata male è Riverdale, eh, le prime stagioni carine, cioè diverse, innovative, particolari, poi sono nati nel mondo del fantasy con sti gargoyle che veramente nella foresta, cioè ero lì, no a me quando vanno troppo nel fantasy non mi fa impazzire perché perdo un pochino il contatto con la realtà, io non amo particolarmente i fantasy infatti Stranger Things io l'ho guardato perché tutti lo guardavano e però vi dirò, a un certo punto io non, non ci vedevo neanche un senso e poi un'altra serie è Alto Mare Sempre spagnola, Altamar, penso Dove le prime due stagioni sono ambientate nella stessa situazione Quindi la seconda stagione è la continuazione della prima E super amato profondamente La terza stagione è una nuova situazione Che De Duco hanno voluto creare, continuare per cavalcare l'onda Perché magari sta andando bene come, tele, come serie tv Però insomma si vede che è un po'... Tirata, spero che non arrivi una quarta perché in teoria la situazione che si è andata a creare nella terza stagione è conclusa e quindi non avrebbe senso rifarli risalire sulla barca e fargli trovare altri disagi perché è sempre così: salgono sulla barca, c'è un disagio, c'è una situazione e la risolvono in qualche modo. Prendo stagioni ok, terza stagione, mh, quarta. Basta perché sennò basta salire su quella barca, ragazzi. Portate sfiga. Ora delle serie tv super easy, carine, scialle. Io le serie tv le guardo eh, principalmente da sola, sono rare, sono poche le serie tv che ho guardato con Jimmy perché mi piace guardare le serie tv magari mentre cucino, mentre faccio altro, mentre faccio le faccende per tenermi compagnia, quindi io non mi siedo mai davanti alla televisione a guardare la serie tv, a meno che appunto non siano quelle che guardo con Jimmy, perché magari le guardiamo dopo cena, al posto di un film, quando siamo a tavola, quando siamo in casa e quindi eh, riusciamo a condividere questo tempo. Una serie tv che ho guardato con Jimmy è Emily in Paris e lui l'ha amata, io l'ho amata, perché è veramente easy, simpatica, divertente e... inshallah, cioè... Sono poche stagioni e è molto molto simpatica. Un'altra che abbiamo visto quest'estate è Scam. Quello che mi è piaciuto particolarmente è la profondità di come vengono eh, raccontati i rapporti fra i ragazzi. Molto spesso nelle serie tv quando si parla di rapporti, fra, quando fanno vedere i rapporti fra ragazzi, fanno vedere sempre dei, delle relazioni molto superficiali. E invece in questa serie tv si vede proprio le persone, i ragazzi che parlano, che eh, affrontano le emozioni, che si aprono, che mh, affrontano diverse tematiche in un modo che farei anch'io nella mia vita normale ehm, non so se mi sono spiegata però molto spesso nelle serie tv invece i rapporti fra ragazzi sono sempre molto banali Uh, lui mi ha insultato, ah no io adesso litigo con lei, invece... In questa serie tv io ho particolarmente apprezzato questo, infatti per questo ve la consiglio. Altra serie tv che mi piace particolarmente per la sua semplicità è Virgin River, che è tratta da un libro, l'ho scoperto troppo tardi purtroppo, una volta in edicola mi giro e leggo Virgin River, io no era un libro, perché io amo in realtà leggere prima i libri e poi guardare il film, perché mi faccio il film dentro la mia testa e poi vederlo lì in televisione dico ah me l'era immaginato un po' diverso, insomma... Bello. E infine una serie tv che mi è capitata un po' per caso è Dead to me, per ora non ho fatto soltanto una stagione, vi dirò mm, nel senso, è molto tirata, ci sono delle incongruenze, delle cose che non mi tornano, delle cose che hanno poco senso, che diresti davvero, cioè dai, però vabbè è leggera, è molto semplice e veloce anche. Ma adesso passiamo alla mia serie tv del momento, che mi sta facendo letteralmente impazzire, la amo profondamente ed è The Crown. Non l'avrei mai detto, um, non pensavo, quando l'ho iniziato ho detto, dio, non mi piacerà mai, e invece sono innamorata persa. Parte da prima dell'incoronazione della regina Elisabetta e ti fa vedere tutto, la storia di come è andata delle sue emozioni, cioè veramente adoro profondamente mi piace tantissimo dopo le prime due stagioni essendo la serie tv sulla storia ovviamente passano gli anni e quindi cambiano anche gli attori e che questa è una cosa che io non ho ben concepito e che non ho molto ben apprezzato perché dalla seconda alla terza stagione se non erro cambia completamente il cast degli attori principali quindi ti trovi Margaret che da essere questa ragazza stupenda diventa l'attrice della strega di Harry Potter che è anche lei un'attrice stupenda fantastica però al momento mi ha avuto un momento di shock ho detto che, che cosa ci fa lei qui? Anche perché è sempre comunque cupa, tetra, vabbè. E insomma io mi chiedo, ma non potevano investire un pochino sul trucco e invecchiare quegli attori? Però, vabbè. Passata la prima puntata di Destabilizzazione, dopo un po' di in realtà ti dimentichi anche chi erano gli attori di prima. E non so a che punto della storia arriverà, se arriva a parlare anche di LDD, eccetera. Però sono la terza stagione e ne sono completamente assuefatta, veramente bellissima anche perché è perfetta per questo periodo in quanto sono puntate lunghe sono tante ecco forse una cosa che non ho detto è che io tutte le serie tv le guardo in lingua quindi sia in inglese che in spagnolo io ho fatto le scuole inglesi da quando ho vissuto a budapest e sono fluente in inglese quindi per me questo è un ottimo modo per tenere vivo il mio inglese perché sennò no non avrò altri modi per ascoltarlo e anche lo spagnolo. Però in spagnolo non sono così fluente, infatti le serie tv spagnole le guardo con i sottotitoli. E vabbè, tutto, tutto aiuta, tutto fa brodo. <ride> per finire ho due serie tv nella mia lista, quindi quelle che guarderò dopo che ho finito The Crown, che sono... Il caos dopo di te, che è una serie TV spagnola, ci sono un paio di attori di Elite, una di un film spagnolo che avevo visto e per me le serie TV spagnole sono sempre una sicurezza, quindi non lo so, vi aggiornerò quando la guarderò, è una miniserie. Non so di che cosa tratta, mi ispirava, ho messo in lista e Bridgerton che in realtà stanno facendo la pubblicità in televisione adesso, mi sembra molto simile a The Crown come ambientazione, però magari, non so, mi ispirava, intanto è in lista, però verrà dopo questa qua spagnola, e basta, insomma, penso che sono a posto per almeno il prossimo mese e mezzo, due, anche perché eh, devo ritornare a guardare How I Met Your Mother quando ci organizzeremo bene con Jimmy, basta. Spero che questa carrellata di serie tv Netflix vi sia piaciuta, fatemi sapere la vostra serie tv preferita, quella che assolutamente consigliate. Siamo così giunti al termine di Lockmas, questa serie di video che ho pensato di fare per questo periodo di semi-lockdown. Eh, ho fatto 10 video, 10 giorni di fila, è stato molto bello, mi è piaciuto tantissimo entrare nelle vostre case ogni mattina a fare colazione con voi durante questo periodo, e, eh, però è stato molto molto impegnativo e mh, non, forse non potete immaginare quanto lavoro, quanto impegno mentale c'è dietro ogni video che pubblico e quindi adesso dopo questi dieci giorni voglio prendermi qualche giorno di pausa per poi ricominciare, si spera, dal 6 eh, super carica ovviamente i video non finiranno come da 5 anni a questa parte, quest'anno 6 sarò sempre presente e continueranno ovviamente questo mese però non un video al giorno quindi io spero di avervi fatto Compagnia di esservi stata utile nelle mie varie locubarazioni, di avervi fatto divertire. Io mi sono divertita tantissimo e mi è piaciuto molto fare tutto questo. Magari un preludio per Vlogmas di quest'anno. In realtà, niente. Io dopo questo video di serie TV Netflix. Perfette per questo weekend che ci attende e questo periodo, vi ringrazio, vi saluto, grazie per iscrivervi al canale, grazie per commentare, grazie per lasciare tutti i vostri mi piace, pollici su, e noi ci vediamo nel prossimo video, ciao ciao! Grazie!